Il ministro dell'istruzione era arrivata per inaugurare nuove abitazioni per gli studenti. I ragazzi invece l'hanno aspettata fuori dall'Università di Rende, siamo in provincia di Cosenza, per contestarla. All'accordo confermato con l'Equador e il Paraguay, non penso, questo che non hanno riconfermato. Io qua sto dicendo che noi dovremmo attirare non gli studenti a gratis. Ma Quindi oh. Ecuador e Paraguay non interessano perché arrivano a gratis? Non, non no, io capito. sto dicendo che noi dovremmo attrarre degli stranieri di qualità, analogamente allora, come America fanno i modelli anglosassoni, dove vengono e pari. Io sto dicendo che noi dovremmo avere un parco, come dire, di qualità, proprio per ospitare persone di qualità, cioè la borghesia degli altri paesi, però non non può essere che un'università diventa un'università della favera. Questa, eh, diciamo, è la stradina ancora assolutamente non, non completata, solo accennata di accesso a questo nuovo complesso, un complesso che è costato più di 16 milioni di euro, ma che è ancora chiuso perché ha avuto grossi problemi di allagamento per evidenti errori nella progettazione iniziale da parte dell'università 16 milioni a cui si dovrebbero andare ad aggiungere questi 11 milioni che dovrebbe costare eh, il terminal bus, appunto, che dovrebbe sorgere in quest'area lì dove, eh, appunto, vediamo che la vegetazione si fa più fitta, eh, scorre un, un fiume, un torrente che è probabilmente il responsabile eh, della difficoltà geologica di quest'area. Appunto San Gennaro ha avuto questi problemi di allagamenti, così come oltre, oltre di là, oltre il CUS, gli impianti sportivi universitari, sorge un, un presunto centro di aggregazione giovanile, finito di costruire anni fa, anch'esso ha avuto enormi problemi di allagamento anche all'interno delle strutture per cui risulta ancora chiuso. Ora, stiamo seguendo la stradina che porta al complesso San Gennaro per vedere in che condizioni è un anno e due mesi dopo l'inaugurazione ufficiale in pompa magna con il ministro Qui c'è appunto Il fiume, con una tavola di legno, diciamo, appoggiata in maniera piuttosto sommaria sui due lati. Di lì continua la stradina che porta appunto alla parte più alta, diciamo, della, del nuovo complesso residenziale. alla stradina, insomma... È incredibile che dopo più di un anno dall'inaugurazione sia ancora tutto in questo stato. Sembra chiaro che l'apertura uh, di questo grande quartiere residenziale per studenti sia molto, molto di là da venire ancora.